Hello everyone! Buongiorno! Grazie Brian di esserti prestato anche oggi, anche se non sai cosa faremo. Non ho nessuna idea. <ride> È un santo. Oggi ho pensato a un gioco, a una sfida dei paesi. Noi conosciamo bene: l'Italia, l'America e il Giappone. E quindi ho scelto 10 categorie e vedremo quale paese è il migliore in ognuna di queste categorie E poi avremo, si spera, un vincitore finale Ragazzi, è anche un pretesto per chiacchierare, divertirsi e parlare di diverse culture Quindi mi raccomando Quindi uno può Genre. vincere questo gioco? Un paese può vincere il gioco eh, Volevo batterti Allora, quale paese ha le donne più belle? Uno, due, tre. Wow, sono scioccato. Perché hai detto l'America? Allora, c'è un motivo per, per cui ho detto l'America. Che mi sembra che l'America sia davvero varia, varia quindi che lo è pure l'Italia in generale però l'America ancora di più, puoi trovare tratti particolari, i caucasici orientali misti di tutto e quindi secondo me alla fine in America ce n'è per tutti i gusti, per questo motivo non per togliere niente alle donne italiane ragazze, siamo fighissime, però non mi interessa tanti gusti diversi un gusto che mi piace di più è quello italiano ah! Oh, oh, sei coerente però eh A te perché piacciono le donne italiane? Dai, dai facci una bella serenata Sono di solito in forma Si vestono meglio Però più che quello è semplicemente il fatto che È il gusto che mi piace Un po' più Tratti un po' più forti Che tipo un po' più pallidi E deboli Adesso ah, Alcuni uomini piace pure quello, mi piace un po' più un, un colpo di bellezza. Meno donna angelo per dire e più donna latina, quello che piace a Brian. Ma poi sono gusti, eh. Gusti boost, bitch. De gusti boost. <ride> allora, oddio, qui mi uccideranno. Quale paese ha i piatti migliori? Quindi io sto parlando proprio dei piatti. È eh? presente tipo la lasagna, oppure il sushi, oppure qual è un piatto americano? Cheeser. Green chili. Okay. 3, 2, 1. I gotta go Italy again. <sighs> Anche se sapevamo subito era o Giappone o Italia in questo caso L'Italia è famosa in ogni regione C'è un piatto tipico, famoso, che è buonissimo Agriturismo, va in questi posti Oh, ma vuoi ignorare questo perché vuoi dire il ramen e il sushi No, però oh. anche in Giappone, in ogni regione, in ogni città cioè... Sto facendo una bellissima figura con È capito. vero, infatti loro mi odieranno, Però voglio solo dire la mia Io penso che di qualità, se devo andare a comprare il cibo la qualità Preferisco quella italiana perché... Mi fido di più anche dei prodotti Dei pesticidi e tutto Però a livello di piatti Che ci posso fare? A me piacciono i piatti giapponesi Che non è solo sushi Loro hanno una cultura Quanti piatti potresti nominare? Tanti Loro hanno una cultura culinaria Che è davvero ragazzi Come quella italiana oh. Nel senso è ricca In ogni città In ogni paesino C'è la cosa tipica Il prodotto tipico Non nego il fatto che il Giappone Ha una cucina sia famosa che buonissima È tipo top 2 Con, con Italia forse Quindi sono tutte e due cucine famose Buonissime, è solo che magari preferisco un po' i sapori italiani più che quelli giapponesi. Io preferisco i cibi giappone giapponesi, e già so che voi state pensando tipo, Azonia ma parla come magni. Giapponese. Questo è il tuo power <ride> tipico, tipo, ah, Sonia! No, no, però anch'io lo penserei, però io devo essere sincera, che ci posso fare? Andiamo alla categoria numero 3, se no questo video mi piace viene. questo gioco. Quale paese ha il sistema scolastico migliore? Migliore in che senso? Cerca di valutare tutte le varie categorie, quindi qualità, prezzo tutto, e prendo il eh. vincitore. 3, 2, 1... I'm sorry, I'm going to the United States Hai detto considera tutto Secondo me è così tanto manca del, del sistema scolastico in Italia Che ho dovuto mettere l'America al primo posto In base allo studente se ti impegni abbastanza puoi uh, imparare così tanto E lo so che state pensando Gli americani sono ignoranti, la scuola non funziona tutto quanto Sì, mm, sto pensando... però mi sto riferendo principalmente a quello che succede nella scuola fuori scuola cioè cioè attività, sport, club Che puoi fare, che crea tipo una comunità Che non è tipo studi, studi, studi, studi Se studi tantissimo in Italia è bello, e figo Però anche va detto che in Italia state studiando tipo letteratura, poesie Va bene, sì, ma... Non lo so quanto sono utili, sinceramente non è scienza, non è matematica, non è... E in più, le università migliori al mondo, non dico che non sono buone in Italia. Alcuni dei più famosi si trovano negli Stati Uniti. Alcune delle più famose si trovano negli Stati Uniti, alcune anche in Italia, ma secondo me... E comunque hai visto il mio liceo? Bellissimo! Allora ragazzi, le strutture americane, ma c'è poco da dire, delle scuole dei licei battono quelle italiane. Però io devo anche calcolare il prezzo, l'istruzione deve essere accessibile a tutti. È vero, è vero. E non è possibile che tu ragazzo che vuoi studiare devi essere pronto a indebitarti per 15 ah, anni Letteralmente, oh. è vero, non ho considerato questo. No, io sono abbastanza fiera del nostro sistema. Secondo me, anche il Giappone è buono. Non l'abbiamo considerato. È buono, però, non abbiamo sentito parlare tanto. Secondo me, mettono troppa, troppa pressione su studenti And piccoli. Esatto, soprattutto al liceo. E poi l'università è molto facile, sembra. Insomma, e poi in non sono una tutti a barra ma vattene va. adesso categoria numero 4 quale paese ha i migliori trasporti pubblici? 3, 2, 1 Beh ragazzi non qui ma non c'è proprio storia è imbattibile Pensa al sistema migliore possibile per umani Cioè non, è, non siamo tipo robot che possono cre creare una cosa assolutamente impeccabile Ma per umani pulizia, velocità, efficiente, puntualità Imbattibile, raggiungibile ovunque E per me che io odio guidare Per me è una cosa importantissimo in un Beh, paese è una cosa che cambia la vita mm -mm. la prossima categoria è Tosta quale paese ha il migliore sistema sanitario? non puoi dire due paesi no, sto pensando 3, 2, 1 secondo me questa cosa dell'essere tutto gratis in Italia è bello ma hai i suoi contro pure eh. Ho visto un po' una brutta scena quando tu sei andata nel non pronto soccorso, ma... Sì, pronto soccorso era. Cioè un po' ma fatto tipo wow, però è questo è vero... tutto gratis, si vede che è gratis. Sì, è... però è anche vero che mi hanno fatto un wow. attack con contrasto gratis, un sacco di esami che in America ti avrebbero fatto pagare chissà quanto. Sì, sì, lo so, lo so, Dio, in America devi pagare così tanto, oh, almeno è tutto, cioè certo. top, bellissimo, pulito, privato, la la la. Sì. Quindi, ma sì, è costoso, questo si sa. In Giappone c'è cioè, tutto bello e mi sa che paghi tipo una quantità decente, ho votato Giappone. Sì, in Giappone diciamo che c'è un'assicurazione sanitaria privata ma parastatale, tipo dove tu paghi il 70% con l'assicurazione e devi coprire il 30% se non hai un altro ente che lo copre per te. E devo dire che tutte le procedure mediche che ho fatto in Giappone erano fantastiche, l'unica cosa è che non ho... Davvero abbastanza esperienza per cose un po' più importanti in Giappone Dell'Italia mi fido e mi fido anche dei nostri medici Eh Spento. Mi fido tantissimo dell'America pure, eh. non è che non mi fido Ho capito, sì L'unico contro è sempre il prezzo, il prezzo Beh, pensate che lo stipendio tipico in America è anche molto più alto Hai dato il punto al Giappone e non all'America yeah. Non ti arrabbiare Adesso uh, Quale paese ha la musica migliore? Facile di nuovo 3, 2, 1 Stati Uniti è il paese migliore per uh, non solo musica ma anche film, serie tv, entertainment, sport Non è neanche una mia opinione, è un fatto Ma ti sei arrabbiata? <ride> Che ho appena dato il punto all'America. Wait, wait, wait, wait, wait, Perché sono arrabbiato? Perché sei diventato cupo. Ma okay, che? Non sono arrabbiato? Comunque, ragazzi, paese peggiore è Giappone per la musica, secondo me. L'Italia. L'Italia si dipende, però, l'America, ragazzi. L'America hanno il blues, la R&B. Immagina se togliessimo tutta la musica americana dall'Europa, che cosa ascoltereste? E guarda che ci sono molti italiani che ascoltano solo musica italiana. So, Io non so, più, avrò. diciamo, gente un po' più grande giovani, ti sorprenderesti Ma... però io no, quindi io devo dare punto all'America quale paese ha la moda migliore? Ah! wow, I think la mia risposta sorprenderà tante persone oh, I'm still, sono indeciso 3, 2, 1 Sorry. Lo capisco, capisco perché sei indeciso Ma vuoi spiegare perché? Perché magari loro non, non lo sanno Essere trasandati in Giappone quasi non esiste Essere sempre al tuo top è tipo quasi sempre il caso anche lo stile, tipo ci sono diversi stili e sottoculture tipo c'è questo stile dei giovani più figo, più hip hop c'è questo stile un po' alternativo c'è questo stile molto elegante hanno ah, di tutto forse la cosa più importante comunque è il fatto che non c'è nessuno appunto stradandato oppure queste cose quindi è vero, soprattutto cioè, a che Tokyo poi, sì, infatti sto dicendo Tokyo principalmente quindi fa sentire anche quando sono tutti puliti e ben vestiti e tutto il posto è, è pulito, fa sentire tipo anche tu, tipo wow, sono in un posto pulito e elegante e mi piace questa sensazione. Ragazzi, le ragazze facevano hiking con i tacchi, le ragazze in Giappone hanno sempre le camicie perfettamente stirate e pulite con la collanina abbinata con i tacchi, con. cioè... Mamma mia! Però, nonostante questo, io ho dato il punto all'Italia perché se poi vai a vedere la qualità dei capi, il taglio dei capi, la vera moda, cioè quando ti devi davvero vestire bene per un evento, secondo me in Italia c'è, c'è la qualità e c'è anche il gusto. E anche negli Stati Uniti, lo so. Oddio, oh gli Stati Uniti, che come si vestono, è vero, però... È anche tipo una capitale della moda secondo me Tipo hip hop e tipo stile un po' swag È vero, alcune delle mie marche preferite sono americane Tipo secondo me tu ti vesti più americana che italiana o giapponese In generale sì, è vero <ride> Quindi anche io non sono proprio del no l'americano Ma anche tipo stile atletico Jordan. che adesso va tantissimo e è, è americano Andiamo avanti? Allora, quale paese ha la migliore sicurezza pubblica? 3, 2, 1... Secondo me c'entra sempre il fatto di essere puliti, avere trasporto pubblico buono, si vede che il Giappone rispetto all'Italia e gli Stati Uniti è un paese di comunità, tutti che lavorano insieme, non è individualistico che porta anche i, so i suoi contro, tipo non ti vuoi esprimere come persona perché devi essere una parte della comunità, ma ha i suoi pro, è sempre pulito, c'è meno crimine, tutti lavorano insieme, quindi in Giappone la criminalità è, è, è molto Bassa rispetto agli altri paesi. Cioè, non c'è neanche da parlarne. Passiamo al prossimo punto. 9 penultimo, quale paese ha la migliore tecnologia? <ride> eh, beh, so quale paese non vince questa stronza. 3, 2, 1. Molti saranno confusi perché molti diranno: Ma come il Giappone? Il Giappone è la tecnologia. Tu perché hai scelto America? Tecnologicamente l'America secondo me ha l'influenza più grande al mondo Microsoft, Apple, NASA Non lo so, quando si pensa all'America secondo me si pensa a un paese sviluppato per la tecnologia Anche il Giappone è buono ma non, non posso pensare a tante marche tipo wow anche Amazon, questo è tecnologia Ci sono le marche giapponesi famose Però secondo me il boom <ride> tecnologico del Giappone Ha subito un arresto E è stato poi superato dall'America E un pochino si vede Perché in Giappone c'è tanta tecnologia Però alcune cose mi sembrano un po' arretrate Alcune cose tipo in banca Le devi fare per forza e di persona Online non ce l'hanno Cioè, mm -hmm. l'America. L'ultima domanda che hai scelto tu Quale paese ha i migliori supermercati? 3, 2, 1 Oh! Sia per il prezzo che per uh, i prodotti Che per la qualità Secondo me i supermercati italiani sono buoni Non dico per quanto sono belli e grandi Cioè a volte sono brutti ma almeno ci sono Tante verdure ad un buon prezzo e questo Buone verdure che costano poco Per questo ha guadagnato il mio punto Se stiamo parlando soltanto di bellezza Secondo me l'America Perché sono bellissimi, grandi, aperti Però costano di più e magari non hanno così tante verdure Per dire no Invece in Giappone sono cari Non sono neanche bellissimi Dipende da dove vai, ovviamente Ma sono un po' come quelli italiani Alcuni belli, alcuni un po' brutti Però in Giappone ci sono tanti ingredienti Che in Italia non trovo E che quindi io non posso cucinare Tipo Oden, tutte queste cose Chi ha vinto? Vediamo, allora Quanti punti ha? No, 6,6,6 Oh mamma Per fare lo spareggio devi dire quale paese ti piace di più No, no, non, 3, no 3,2,1 no! Dico, nessuno avrebbe potuto prevedere un pareggio totale Io non l'avevo previsto quindi ragazzi Non l'abbiamo fatto apposta No, eh. giuro, giuro Se la vostra italiana avesse detto i piatti migliori italiani L'Italia avrebbe vinto. Oh, ho ma cercato di aiutarmi Io devo di essere sincera con le ragazze, con il cibo, con i supermercati non è abbastanza. Io ho dato punti all'Italia dove tu non le hai dati. Io devo essere sincera su quello che mi piace mangiare, ma che ci devo fare? Ragazzi spero che il video vi sia piaciuto. Wow, che fine! Tipo, molto politically correct! Tipo tutti e tre sono pari. È vero, ciao. è vero, è vero. Scrivete voi se avete esperienza in questi tre paesi. Ci vediamo alla prossima